Grazie Presidente, molto meno. Eh, questa proposta uh, di delibera che oggi uh, si sottopone all'Assemblea Capitolina e per la quale ringrazio gli uffici che vi si sono applicati con la consueta competenza ed agribia, eh, come ha detto riguarda il regolamento delle onorificenze capitoline e va sottolineato che eh, non è un regolamento ex novo, è un regolamento proprio ex anilo, nel senso che per quanto possa sembrare incredibile il regolamento non vada ad aggiornare o sostituire un regolamento eh, antecedente, mh, ritenuto desueto o superato, perché eh, molto semplicemente la capitale d'Italia non ha avuto fino ad oggi un regolamento che definisse le modalità di conferimento eh, di quella che pure è la più alta onorificenza che l'amministrazione capitolina possa concedere. Fin oggi infatti è stato affidato a uno spontaneismo generoso senz'altro, ma appunto ehm, occasionale eh, ed è stato questo a guidare la scelta eh, di chi dovesse essere insignito di volta in volta di eh, questi prestigiosi riconoscimenti che sono la cittadinanza onoraria, la benemerita e l'encomio della città di Roma. Scelte che tra l'altro dovevano indossare la veste di mozioni la cui attuazione dipendeva dai tempi e dalle modalità previste per le emozioni di qualunque altra natura. Ora, eh, se nel 1963 a Berlino John Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America, in un suo famoso discorso poteva ricordare che duemila anni fa l'orgoglio più grande era poter dire civis romanus sum, sono cittadino romano, noi oggi dobbiamo avere la consapevolezza di come sia necessario esaltare in tutta la sua pregnanza il valore simbolico del conferimento della cittadinanza eh, di Roma, cittadinanza onoraria, benemerita o l'encomio della città. E come sia opportuno che la città madre del diritto abbia finalmente un regolamento che attraverso criteri certi e procedure rigorose conferisca la dovuta rilevanza e dignità a questi riconoscimenti. Con questo regolamento pertanto si vuole restituire a quello che nei secoli è stato lo stigma di appartenenza più ambito del mondo e che ancora oggi è ricordato come tale, quindi dobbiamo restituire il livello di prestigio che gli compete soprattutto a livello simbolico e valoriale, ed è questo lo spirito con cui consegno il regolamento alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Grazie.